Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, che è, riccio come state? Spero bene. Allora, mh, dunque, innanzitutto, volevo ringraziarvi perché siamo arrivati a un bel po' di iscritti, non molti, ma bastano quelli che ho. Che niente sono appena rientrata a un bel riposino perché mi ha fatto il riposino ovviamente e poi in... cosa devo dirvi nulla fa un caldo ragazze che si amore però vabbè e quindi appena posso fare un video di make up non vi prometto niente perché tanto lo so come va a finire che non ve lo faccio oggi e mi ha lasciato i capelli belli sciolti nonostante il caldo che fa già yeah. sciolti, sciolti, sciolti e metà alzati quindi per me è top quindi ragazze che dirvi sono stracontenta di essermi finalmente depilata già yeah. <ride> mi ha tolto la foresta amazzonica dal mio corpo nel senso da qua non sono molto pelosa, però in un certo senso ho bisogno di depilarmi, anche le basette le ho tolte tutte quante, perché ne avevo un casino. Non so se si nota dal video. Vabbè, questa macchia è una macchia eh, di in, come dire, una macchia di peli, si sì, come, come possiamo? Ormonale. La macchia ormonale, vedete? Si, sì. Macchia ormonale. E non ci posso fare niente, ragazzi. Me la devo tenere? L'unica cosa è fare il laser. Ora lo c'è pensato, ma nell'uno o nell'altro non la posso fare per il semplice motivo che è un glaucoma. Con il glaucoma non posso farlo, quindi ragazzi, questo video non lo taglio. Ragazzi, già va aperto che non lo taglio perché io sono così. E così rimango semplice e genuina, come vedete voi, e quindi non intenzione di tagliare nessun video. Quindi, vabbè, quando faccio il make-up è ovvio che, mi, che taglio qualcosa. Ma per quanto riguarda la, lo sbadiglio non credo che taglio nulla, mi stavo dicendo dunque che eh, questi sono peli ormonali, queste macchiette che vedete sui peli. Ho provato con la celetta, togliermelo, e anche con la pinzetta, però la macchia rimane lo stesso, vedete? Vi dovrei truccare perché così sono inguardabile Però Con questo caldo che ne ha voglia di truccarsi ragazzi? Boh E niente C'è proprio un caldo allucinante Sto sudando anche qua sotto Qua sotto le occhiaie Già Allora Ragazza dolcemente ha caricato un video E vabbè mm -hmm. Già e niente Io intanto mi ho fatto anche fare il baffetto ovviamente se vai per il corpo vai anche per il viso cosa scontata ma logica mi ho fatto togliere tutti i baffi perché qui c'era una macchia da baffetto no? non so come ho fatto mi è scomparsa non mi chiedete come perché non lo so però vedete non c'è più nulla meno male va via via i non le vogliamo allora mentre le sopracciglia sono rimaste sempre quelle che sono le sopracciglia e, e basta anche il naso vedete non c'è più nulla è tutto a posto tranne questi occhiaie di panda che ho che vi ritrovo sembrano non so cosa vabbè Però, boh. e niente questo è quanto <ride> Già. e nulla di là ho letto tutto disfatto ma vabbè dettagli ah ve lo puoi vedere che cosa come ho combinato con la mia postazione trucco allora questo lo metto qui e ne ripiglio un altro dopo Vi faccio vedere com'è la postazione trucco va bene a dopo allora, come qui, questo è dove eravate, tutte, dove, dove eravate voi qui, appoggiate qui, e vabbè, qua ho cambiato tutto, ho fatto tutto di più, l'ho cambiato tutto in bello e meglio, qui lo stesso, qui c'è ehm, un sacco di, vabbè, due matriosche più che altro, due matriosche, ehm, non ripetiamo più volte le cose, per favore, vabbè, poi qua c'è mia madre, con me, in braccio, no, allora, io ho lei in braccio, ok vabbè ha detto la stessa cosa ma credo di essermi abbastanza capita poi due, due profumini del campioncino mi ha spiegato il mio vicino allora una scheda SD vabbè padre Pio un angioletto un altro Gesù Gesù di Pasqua i profumi tanti profumi l'acqua termale che non può mai mancare quella qua poi qua altri profini, un pacchettino di cos'è fazzoletti, non vedevo, scusate, poi qua c'è roba da buttare, perché non so quando recensirvela. Ma mi pare che questo già ve lo recensito, lo ri ri ricenserò. Come si dice? Vabbè, ve lo farò rivedere da capo. Non solo in questo video, ma lo rivedrete in tre di altri video. vabbè Questo vedete cosa tutto c'è qua dentro, l'altro l'altro come dici che lì è dell'orrore vabbè comunque non stiamo qua a perdere tempo questa è una cremina corpo cremina male scusate mm, altri mm, com, vabbè come dire veramente ah, ah si sì, ecco cosa mi stavo dicendo e, Titti no non è Titti come si chiama questa qua questa Vabbè, forse voi ce l'avete in mente, ma io no. Scrivetemelo qui sotto se volete. Però non mi insultate perché sennò vi cancello, già ve lo dico. E poi un uh, specchietto, lo, il mio specchietto. Ciao ciao! Poi qua, un dopo sole lo, l'ozione dopo solare, dopo sole Vichy, che me lo metto come, me me come per il trucco. Oggi non riesco a parlare, così, così come sono, ahava. Scivo per capelli che sarebbe una crema per i capelli che poi io la uso solo per i piedi sì, voi direte perché per i piedi e non per i capelli? perché non mi fido per niente qui altre cose qui è lo scalda che tanto non lo utilizzerò mai perché non sono capace di pillarmi da sola l'ho detto anche in 3 miliardi di video questo è un shampoo di Ofidra che non utilizzerò mai perché non mi interessa non mi voglio creare altri problemi, altri danni un angioletto, la crema di mm, pupa che dovrò utilizzare assolutamente ah quelli sono altri miei fan che sono venuti sotto casa mia a portarmi quel quel foglio lì che mi piace da morire grazie mille ai miei fan i miei vecchi iscritti un telecomando per il condizionatore vedete questo qui questo una molletta la lampada che tanto la devo la devo stavo cadendo la devo riaggiustare nel senso che devo mettere la lampadina non devo aggiustare niente ma devo solo riapplicare un'altra... per fare più luce a me più che altro qui invece c'è cose di campioncini, aspetta che si posta la per perché fa rumore ok qui c'è eh, campioncini una trousse di Douglas campioncini, campioncini campioncini campioncini campioncini di profumi campioncini di skincare Qua una scatola, no Questa non è campioncino, ma una scatola di trucchi Come potete ben constatare vedere, Non che constatare Vabbè sì, vedere Non ve l'apro perché tanto l'avrete già visto in altri video Che è di Natale Non so se l'avete visto Forse non ve l'ho fatto vedere boh, Casomai un giorno ve l'aprirò Quando mi capita Quando mi capiterà di farvi un altro video Poi, perché ho mente tanti video che Non so mai quando li farò Comunque questi sono altri prodottini, vabbè, le salviettine multiuso che non ci fanno niente qua, vabbè. Un'altra mollettina, eccola qua, qua. E poi un eh, detergente, latte detergente per truccarlo, che tanto ho, ho terminato. Questa brucia come il fuoco, come non so cosa, come l'inferno, quindi non lo utilizzo più. Questo invece è... Ehm, tutti i campioncini un burro cacao della IVROCHE eh, de, de Alto Verde una eh, cos'è questa? Ah, un campioncino della Roche Posey vedete? si Roche Posey per lavarvi il viso un rossettino che tanto mi sa che non fa più un labello qua dove sei finito ecco qua un labello vedete eh, che tra l'altro mi piace un sacco, lo sto tra, starò utilizzando, ma è infinibile. Come si dice? Non, è un mistero, non si finisce mai. Non so perché, non ve lo do la prova perché tanto ve lo farò vedere in un video. Make up: in un tutorial, come si sto dire, Non lo so. con Un trucco a mettere gli ultimi me. e poi poi altri due campioni presi da non so dove, non me ne hanno regalati in realtà, però non so dove me mi hanno regalati. Comunque, Vidallo, campioncino di Vidallo qui busta di campioncini come potete ben vedere eccoli qua già e qui la mia solita cassa e tonciola dove ci metto tutte le mie palette la mia agenda del 2022 un campioncino anzi no un campione un dentifricio direttamente diciamo senso dine come ci sto trovando bene poi anche questo l'ho iniziato da poco e costa in farmacia 5,50 euro Molto buono, senza daia repair, pro, protezione per i denti, ripara eh, dal, dalla sensibilità dentale, dallo smalto che ripara, credo, perché così, vi è scritto così, hanno detto, in eh, pubblicità. E poi, poi, poi, poi. Qui c'è altri prodotti da recensirvi, ossia il Fissam Baby, mi si sta trovando bene per post ceretta, perché quando, torno dalle, quando rientro a casa che sono rientrata dal setista che sono andata dal setista rientrando a casa mi passo qualcosa per non sentire fastidio dopo la ceretta ovviamente un trattamento specifico per irritazioni da pannolino ma io lo uso per altro quindi per post ceretta quindi mi sta bene anche così sì ragazzi avete capito bene costa 6 euro e eh? 65 questo Forgate, che la sto utilizzando, ovviamente, mia nonna, eh, 75 mila di prodotto, per un prezzo di 1,70 euro, sì, 1,70 euro, dentifricio al, al fluoro, aiuto. Eh, aiuta a combattere il tartaro, ok, per i denti bianchi e lisci, ok, un paio di 12 mesi. Comunque oh, qua, wow, sono tutte le mie passettine, Questo un mio come lo potete vedere, il letto è disfatto che se ne frega e niente, a posto ragazze, io adesso vi lascio, nel senso che torniamo alla base e ci vediamo dopo, e vai, a dopo per i saluti. Ed eccomi qua, allora ragazze mie, che dire di bello, noi ci salutiamo perché vi ho fatto vedere tutto, <coughs> scusate. Questa è l'agenda la dove mi segno tutto, che adesso ho anche smesso da un bel po' di segnarvi le cose della, delle primi video di YouTube. Però um, ci sto ripensando, ci sto facendo un pensierino di, di scrivere quelle cose che ovviamente non mi scrivo da una vita e mezza. Nel senso che non me la segno più, però dovrei ricontrollare. sì sto scrivendo qualcosina, qualche cosa la sto spicciolando qua dentro lo sto scrivendo ma non sempre del tutto però ci devo ritornare perché è comoda e bella tanto qualcuno sta ridendo nel senso che mi ha scritto su whatsapp ma vabbè dettagli <ride> vabbè bisogna ridere ragazzi se no qua <ride> non si capisce più niente se non si ride se non si scherza se non si dicono cose insensata quando non ce n'è bisogno vero? non è così forse? ma si, sì, dai E <ride> nulla adesso io tra poco vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo un prossimo video eh, non adesso eh, non lo so quando ragazzi io adesso vi farò un video di trucco non oggi perché sto grollando di sudore sto grollando che sto dicendo <ride> Sto crollando di sudore perché ho. Mh, sto grondando veramente. Ma grondando di brutto. <ride> e non ci si vede Nel prossimo video. Ciao. Like. Non l'ho detto all'inizio, l'ho detto adesso alla fine. S di supporto, like. Like. Fatemi <ride> sapere qui con un commento. <ride> e, e niente. A presto. Ciao. Attivate la campanella. E. Se vi iscrivete, se vi iscriverete. Ciao! Ciao ciao!